Buongiorno cucciolini, questa mattina colazione al bar per Vanessa e Anastasia Mi sembra di sentire che si sono già svegliate, quindi andiamo un attimino a vedere che cosa stanno facendo Bimbe, mm. buongiorno, ma ciao, ma siete sveglie? Cosa state guardando? Eh, Vanessa e Anastasia Senti Ani, andiamo a fare colazione al bar, dai, andiamo a prepararci No dai andiamo a prepararci Altrimenti arriviamo tardi Eh va bene Amore tu sei pronta ma tua sorella ancora no E sono già le 7.33 Quindi mi sa che al bar non ci andiamo Quindi ascoltami sei fame dimmelo Che ti faccio da mangiare Eh amore ma se si fa tardi non possiamo o andiamo a scuola o andiamo al bar a far colazione Dove va ne? Eh cosa ti Un pomodoro Sarà... Wow. mamma mia, è anche ballerino. Salta via. E poi... eh. Il peperone. Bravissima! Sì, sì, sì. L'abbiamo fatto! Siamo entrati in macchina e andiamo a fare colazione! Sei contenta? Sì. Dai, tu ci sei? Sì, adesso mi Ad non sta il rossetto. è vero. Non sì. è vero, è il labbra, il burro cacao. Non ce n'è il rossetto, ah. Ani ho ordinato la brioche e la nutella piccolina con l'estate e per te anche con l'acqua, va bene? contenta? Mm. contenta amore? adesso dico a Elena che siamo già qua va bene? con la colazione amore sei soddisfatta? tra poco andiamo a scuola ok? Mm? E quanto manca amore? quanto ti manca? Fai vedere? ora un pezzettino? Dai, poi andiamo a scuola. Devi scegliere la bomboniera perché a maggio fai la comunione E avevamo pensato di andare oggi pomeriggio Il problema è che oggi pomeriggio Tu devi ripassare tante cose Perché domani hai due verifiche E poi quando ritorno casa, E se poi torniamo tardi? Ma adesso c'è una bomboniera Eh, non è così semplice Vabbè noi andiamo allora, confermo Così cominciamo a vedere in questo negozio Se c'è qualcosa di bello Però poi appena torniamo a casa devi, devi ripassare Hai solo da ripassare Va bene? Ok. Allora andiamo a scuola, salutiamo tutti i nostri cucciolini e buona scuola. Dai, dai. Dove sei? Ma dove vai? Dove vai? Dove vai? Che tanto ti abbiamo già vista? Sì, nasconditi con la mano, che è la mano della Barbie. Dove andiamo? A Milano. a Milano! A Roma, A Roma! Brava Giada, risposta esatta! 10! Allora stiamo andando più che a prendere a dare un'occhiata alle bomboniere perché a maggio voi fate la comunione E quindi cominciamo a dare un'occhiata per vedere se troviamo qualcosa di bello Va bene? Sì sì! Allora bambine mi raccomando comportatevi bene sì. Capito? Sì Brave Il primo gelato del 2023 Com'è? buono ma non possiamo andare in quel parco guarda non lo so eh 5 minuti. minuti perché sì. poi dobbiamo andare a fare questa commissione e dobbiamo andare cosa? a casa no. va bene dai finiamo il gelato andiamo a fare una scivolata e poi andiamo a vedere le bomboniere ho trovato il negozio ma adesso mamma. bimbe mi racconti che bello ma c'è dentro un alieno oh, wow, wow, wow, wow. Oddio, ok entro io che bello suono no, guarda che bello il carion guardalo anche tu giadina Ah, Beh, ah, io guardavo il cavallo quello grande Bellissimo Che bello, Vane Non ti piace? È più da battesimo? Vero? È un po' piccino Per la comunione Sì, adesso andiamo a buttare Allora, Vanessa, ascoltami un attimo Tu hai visto questa bomboniera che ti è piaciuta molto Magari facciamo un altro giretto in un altro posto, ok? Però se ti piace non esitare a dirmelo che la prendiamo, va bene? Mm -hmm. Adesso andiamo velocissimamente a prendere delle cosine da mangiare per stasera che è molto tardi. Eh, e poi torniamo e a il, casa. E il... Che cosa il? Il filo. E eh, il laccio ce l'abbiamo a casa tu detto. Finalmente a casa. Mi, mi credi Anastasia che sono in giro da stamattina. Perché sono andata in piscina, ho portato voi, sono andata a fare colazione, sono andata in piscina, sono andata a mangiare Diego! fuori, sono venuta, sono venuta a prendervi e siamo tornate a casa adesso. Sono quasi le sette di sera. Io sto parlando con te. Dove vai? Ricatto. Che fai? Vane, senti, visto so che tua sorella non mi ascolta, io vado a cambiarmi, preparo la cena e tu allenati un po' con l'analisi grammaticale, va bene? Domani c'è cioè, sì, me... il compleanno. Ani! Ah, scusa un secondo. Ti devo dire una cosa. Poi, scusami, ci siamo dimenticati. Lo scherzo. Sì, ok. e il compleanno Tanti Scusa, no, devo andare a prepararmi a sì, cambiarmi. perché sì, sì. Dai, Ani, dai Ani, Ani, dobbiamo pensare allo scherzo. Allora, ascoltami un attimo: visto che qua dentro c'è il regalo di Amelia, aspetta, aspetta. Sì, noi abbiamo preso questa bimba. Il gattino, perché lei. no, piano, che lo rompi. Il gattino, no. Il gattino perché lei voleva il gattino Solo che noi cosa faremo? Qua dentro li metteremo uno scherzo E il gattino <ride> Anastasia Va bene ragazzi non vi racconto niente Perché Anastasia è Monella sì, sì, sì. Sì, sì, dai. Ho detto Adesso sì. Ani sì. Devi pensare a cosa mettere qua dentro Poi questo qua glielo diamo successivamente Va bene? Anastasia, ascoltami, che tra poco dobbiamo andare a dormire. Mi fai vedere il regalo scherzo per Amelia per domani. Cosa abbiamo deciso? Di mettere un cosa abbiamo messo? Allora, noi praticamente dentro la scatola del regalo originale cosa metteremo? Questo lo togliamo, glielo mettiamo in un altro pacchetto. E le mettiamo un super ciupo. Ma le facciamo credere che c'è un super regalo. Anzi, sai cosa dobbiamo fare Ani? Sai no, sì, aspetta, aspetta. Devi prendere tanti fogli di carta. Che non ti servono sai di quaderno scritti e lo riempiamo. E il ciupa ciupa lo mettiamo in mezzo così lei non lo trova. E quando lo trova rimarrà malissimo, povera Amelia! E il mio lo metto dietro, perché se sennò... Ok, io domani mattina, Ani, sai cosa faccio? Compro ancora se due, due stuppe. Anc perché se mi cade, non riempie. No, ma te lo metto in un sacchetto ah io lo vuoi dare senza sacchetto proprio così Glielo lanciamo così il gattino ascoltami io domani mattina domani mattina compro ancora qualcosina da mettere qua dentro che la inganna ancora di più ok sei contenta e poi quando esci da scuola te lo faccio vedere anzi no non posso perché avrò già imballato tutto va bene adesso abbiamo deciso quindi come fare lo scherzo Vane come oh, sei cresciuta cosa hai mangiato stasera sei diventata alta Guardate Quasi alta come me Con gli pattini Hai fatto lo zaino? Che dobbiamo andare a scuola domani ancora È l'ultimo giorno Ah tu stai già preparando tutto Brava brava Dai che poi andiamo a vestirci Per fare la nanna E a lavarci Va bene? Bisogno Ok? Bimbe Ascoltatemi eh, Ascoltatemi un attimo Sono Ascoltatemi Hello! Sono le 10 di sera E io tanto sono Non ci provare eh Io ho sonnissimo ragazze Anastasia Io vado a mettermi in pigiama Ci siete mi ascoltate? E mettetevi in pigiama anche voi due che arrivo subito eh? Andiamo a dormire Anzi ci guardiamo 5 minuti di lol Sì dai Sanno già litigando di nuovo Ma io non le sopporto più Bambine